Ciao! Direte voi, ma cosa fai qua? Beh, perché intanto eh, eh, dovrei darvi l'appuntamento per domani che è martedì, ma l'appuntamento domani martedì con la nostra storia del rock al me lo dobbiamo saltare e lo dobbiamo saltare per ben due martedì, sperando poi che non succeda nient'altro e che ci si possa trovare in diretta per farci gli auguri di Natale. Lo so, però facciamo una cosa, come eh, martedì scorso, insomma, eh, vi racconto comunque quello che sarebbe stato l'anno che avremmo eh, scelto eh, domani, e sarebbe stato il 1973. Quindi, eh... Siamo addirittura nel 68 e direte ma stai parlando del 73? Sì lo so, ma nel 68 eh, praticamente tre rimangono in tre per quanto riguarda eh, i whalers e stiamo parlando di Bon Marley, Peter Tosh e Bunny Livingston. Ehm, diciamo che era una band che aveva cominciato dopo lo scacco Nierleg, ma tra il 68 e il 72 poi, dobbiamo dire che avevano cercato con scarsa fortuna di commercializzare un po' quelle che erano le le proprie creazioni, finalmente nel 1972 eh, erano riusciti a ottenere anche una scrittura tramite la Island Records, ma nel 1973, e qui veniamo insomma, all'anno che stiamo un po' raccontando, eh, dopo l'LP Catch a Fire, è incisero Barnett, che ebbe veramente un riscontro eh, positivissimo da parte del pubblico, eh, inebriati dal successo e eh, smisero... <ride> Pensate di lavarsi i capelli? Sì, il troppo successo gli è dato la testa e quindi non si sono più lavati i capelli, e, e, però si divisero anche. Boh, si sciolsero, ognuno decise di continuare a cantare per se stesso e, e in qualche modo insomma Bob Marley Sappiamo poi tutta la carriera che ebbe, anche se non molto longeva. Ecco, mettiamola così, ma devo dire la verità: al 1973 dopo l'anno della crisi eh, quella petrolifera che portò un po' l'Italia a essere in austerity eh, c'è fu un gruppo che veramente eh, sfondò a livello musicale e soprattutto l'album che andarono ad incidere veniva utilizzato molto spesso quando si acquistavano gli hi-fi perché la musica il genere musicale ma anche gli strumenti che c'erano all'interno facevano sì che effettivamente si potesse capire quanto un hi-fi potesse suonare al meglio stiamo parlando di The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd Quindi insomma, un album che non solo rimase nelle classifiche per tantissimi anni ma ancora oggi è uno degli album più ascoltati da ancora oggi è uno degli album che molto spesso viene messo magari su un giradischi con lo stereo tutto volume per capire quanto lo stereo possa funzionare bene va bene quindi insomma sicuramente Mane era la canzone che a livello di tintinnio faceva contenti gli ascoltatori ma faceva anche contenti eh, chi? i venditori che in qualche modo vendevano questo album e non solo va bene questo è un po' il resoconto del 1973 è anche vero che però io vi ho raccontato questi anni ma queste puntate non verranno perse, non sono solo raccontate così, ma anzi le riprenderemo e ascolteremo la musica di quegli anni, oh, anche perché il 72 era il mio anno, cioè volete mica posso perdermelo così, assolutamente no. Non lo so, magari poi anche da casa riusciremo a fare una diretta, magari una sera, eh, quando si parlerà comunque di vinili. Questo insomma lo, lo scopriremo, solo come si dice cammin facendo. Intanto, ahimè, come avete capito, per almeno 15 giorni me ne devo stare in quarantena, io sto bene comunque, eh, però insomma chi è vicino a me eh, eh, purtroppo è risultato positivo e quindi dobbiamo eh, isolarci un po' tutti quanti. Io a questo punto faccio che mettermi sul giradischi il disco magari proprio dei Pink Floyd, the Dark Side of the Moon, mi prendo una tisana inizio a pensare a quale sarà l'anno del, del prossimo martedì che sarà il 74 e a come recuperare sicuramente queste, questi nostri appuntamenti con il vinile per cui non mi resta che augurarvi una buona serata e niente, che dire, incrociamo le dita e speriamo di vederci presto o oh, comunque per Natale gli auguri ce li facciamo, eh. ciao!